grazie presidente piegherò sicuramente meno tempo dunque la situazione dell'infernetto che la consigliera celli ha appena illustrato è una situazione che stiamo seguendo monitorando eh, proprio passo passo già da qualche mese perché già da qualche mese è stata sottoposta all'attenzione sia della Commissione Capitolina non, non tanto della Commissione quanto a me mh, direttamente e sia come città metropolitana per quanto riguarda la mh, carenza di aule eh, soprattutto per il, nel liceo democrito quindi noi abbiamo già avviato un percorso che è quello che la consigliera Celli sta mh, chiedendo con il dispositivo e abbiamo eh, si ha eh, incontrato i genitori e una delegazione delle scuole menzionate e eh, quindi ha avviato un'indagine eh, tra tutti gli enti preposti affinché si possano reperire le aule di cui le tre strutture sono carenti. La, I genitori con i quali io personalmente sono costantemente in contatto, c'è stato anche un servizio, devo dire, di Rai 3 sulla carenza di aule dell'Infernetto, però proprio il giorno prima, eh, ripeto, avevo avuto un, un colloquio con i genitori. Ehm, propongono delle soluzioni, non, alcune soluzioni non ultima quella appena eh, riferita dalla consigliera Celli, ossia l'utilizzo di, ehm, di questa struttura della Guardia di Finanza da adibire eventualmente ad Aule. Eh, noi abbiamo già fatto eh, una ricerca, un'indagine in merito e abbiamo quindi contattato il demanio ed è stato confermato che l'intero compendio immobiliare oggi di proprietà del FIP è temporaneamente in concessione al demanio per le attuali finalità di utilizzo da parte della finanza. Allo Stato gli atti prevedono che l'immobile debba essere riconsegnato, per cui eventuali accordi per un utilizzo parziale per esigenze scolastiche deve, ehm, prevede un ITER molto lungo, quindi deve essere valutato in prima battuta dalla Guardia di Finanza, in seconda fase acquisito l'eventuale parere, parere favorevole della finanza si dovrebbe prendere contatti con il FIP per la formazione formale autorizzazione all'utilizzo dei locali. Quindi in ogni caso saremmo fuori i tempi eh, ragionevoli tempi per un avvio dell'anno scolastico eh, tranquillo. È vero, le aree circostanti sono sature, addirittura anche Ostia non è più in grado di accogliere le iscrizioni soprattutto di questi studenti che si iscrivono al liceo. Quindi eh, stiamo valutando ehm, diciamo in sintonia, insieme, in un percorso parallelo tra ehm, città metropolitana e Roma capitale ogni possibile soluzione. L'altro giorno ho avuto un incontro con i responsabili anche del municipio decimo i quali hanno assicurato che la carenza di aule eh, per quanto riguarda la scuola Cilea ehm, praticamente è in via di risoluzione quindi ehm, non ci dovrebbero essere problemi per l'avvio tranquillo dell'anno scolastico e stiamo valutando tutte le probabili ipotesi di, eh, per la risoluzione dei, dei problemi per quanto attiene le scuole superiori, quindi quanto richiede dalla consigliera è già in atto ed è già in atto già da un paio di mesi, eh, in un, uh, un confronto e un incontro costante anche con, eh, con i comitati e i cittadini e anche con eh, alcuni insegnanti del liceo in particolare. Per cui la mozione non ha veramente motivo di esistere eh, allo stato attuale delle cose perché, ripeto, quanto richiesto è già in atto è già, ed è già in atto da un paio di mesi circa. Grazie.